Grazie Presidente, e niente, non, ehm, non riescono proprio a comprendere i consiglieri che hanno parlato chiaramente di opposizione prima di me, che questa è un'Assemblea di linee di indirizzo. Io non lo so, si parla tanto, ho sentito tante parole fuori luogo eh, dicendo mh, sentendo parole tipo vessazione, sentendo parole eh, dure contro questa delibera, ma mi chiedo l'hanno letta bene le opposizioni? Dopo il delibera di questa appunto deliberazione c'è scritto di dare mandato alla Giunta capitoline e agli uffici dell'amministrazione competenti in materia? entro un periodo di due anni dall'approvazione del presente provvedimento di ratificare tramite apposto atto normativo l'adozione eccetera eccetera eccetera del modello della congestion charge. Questo vuol dire che non è che dall'indomani della votazione di questa deliberazione chissà che succede nessuno può entrare al centro di Roma. Anzi, io credo che si stia facendo eh, una, come dire, una pressione sui cittadini nel pensare questo. Assolutamente no. Questa è, come ha detto milioni di volte il Presidente Stefano, una delibera di indirizzo che dà tempo due anni alla giunta capitolina di studiare, verificare, eh, vedere constatare se è possibile applicare questo modello. Ma perché poi questa amministrazione vuole applicare questo modello? Basta leggere il primo punto di valutare nell'ambito del suddetto provvedimento l'adozione di misure di inibizione all'accesso per i veicoli maggiormente inquinanti. Parliamo di inquinamento, signori, e allora, quanto può essere vessatorio una delibera, un atto che va a limitare l'inquinamento di una grande città, perché Roma ormai è diventata una grande città? Vi voglio leggere alcuni articoli di stampa, alcuni numeri. Nel maggio 2018 un articolo diceva che l'inquinamento è colpevole del 16% dei decessi a livello globale. Nel 2017 un altro articolo di stampa diceva che le morti sono passate per inquinamento in Italia dal 4 milioni e eh, 2, dato preso qualche anno fa, a 8 milioni 8,9 milioni di persone scusate, nel mondo globale, nel 2017 l'Italia le viene data la maglia nera dalla comunità europea per le, cause di, per le cause principali di mortalità che sono appunto il traffico locale e la stessa cosa è successa nel maggio 2018. Tant'è vero che proprio riguardo questi dati viene scritto, leggendo proprio i dati della Comunità europea, ripeto, maggio 2018, il provvedimento adottato dalla Commissione europea, ovvero il deferimento dell'Italia, non sorprende nessuno, era annunciato da tempo e l'Italia ha fatto di tutto quasi per meritarlo. Sto parlando quindi scusate, di un eh, di una eh, sì, dovrebbe bere l'acqua, scusate. La mia borraccia, però, è eh, dell'acqua offerta nella bottiglia di plastica, consigliere Ardu. Grazie comunque per avermi salvato la voce. Eh, io sono così per tutto. Non mi... Sono coerente, sono coerente. Allora, l'Italia è stata appunto deferita dalla Corte europea e ripeto, non è stato per loro un, un motivo di. di eh, come dire di, non ha fatto grande impressione perché purtroppo l'Italia è tra i paesi più inquinati e tra l'altro dice che l'Italia eh, è un paese tra i più inquinati proprio a causa dello smog da macchine proprio per il, lo smog per i mezzi privati a benzina e allora io dico di fronte a questi dati di fronte a questi numeri, ma come si può pensare che una delibera che va a favore del cittadino possa essere ritenuto dalle opposizioni vessatorio? Ma poi no, non è che nessuno potrà entrare un indomani, ripeto, tra due anni nella città, ma proprio i veicoli più inquinanti proprio per la salvaguardia della salute delle persone, delle persone, dei bambini quindi io dico che prima di dire non la votiamo è vessatoria, bisognerebbe pensare e leggere bene ciò che è scritto in questa delibera. Grazie. Grazie.